è finalmente terminato il periodo natalizio o meglio non ancora l'importante è aver superato indenni il 24 e 25 dicembre insieme ai nostri parenti che ci hanno fatto mangiare ingrassare avvelenare addormentare ubriacare, ma soprattutto divertire spero per voi bentornati sul mio secondo canale primo video post natalizio video che va a sostituire come ho già detto i Pokémon per questa settimana poi ricominceremo settimana prossima con bianco 2 ma Oggi siamo tornati non con un gameplay, ma con il gameplay. Bella ragazzi bentornati qui sul mio secondo canale, come avete passato queste feste natalizie, fatemi sapere da che ora a che ora avete mangiato che cosa avete mangiato, se siete riusciti a sopravvivere, ma soprattutto che cosa avete trovato sotto l'albero, qual è il regalo più inutile che vi hanno fatto i vostri parenti vi chiedo di lasciarmi un like e un commento nei commenti mi dite qual è stato il vostro primo FIFA a cui avete giocato? Prima di iniziare però vorrei parlarvi di un contest organizzato da OneFootball ovviamente OneFootball è un'app che conosciamo tutti, per chi non la conoscesse, è l'app di notizie per eccellenza del mondo del calcio ti piace il calcio algerino? Hai le notizie? Ti piace il calcio belga? Hai le notizie? Ti piace il calcio minore tipo la Lazio? Hai le notizie OneFootball sta organizzando per questo inizio di 2023 un bellissimo contest in cui ci sono in palio 300.000 FIFA Points e una PS5 ora ti spiego in breve tempo quello che devi fare per partecipare è semplicissimo, clicca sul link che troverai in descrizione, si aprirà un form da compilare con tutte le istruzioni allegate Scarica l'app di OneFootball tramite il link che trovi all'interno del form Successivamente inserisci il titolo del primo articolo che vedi sull'app OneFootball Nel mio caso, mio Dio Cristiano Ronardo, offri da beve. Poi scrivete il vostro nome e il vostro cognome. E mettete la mail che non metterò perché ovviamente non ve la voglio dire. Selezionate se giocate su PlayStation Xbox. Accettate i termini. Submittate. E ora siete pronti a partecipare a questa meravigliosa avventura. Che potrebbe regalarvi un qualcosa anche post Natale per la Befana. Detto questo, io non perderei altro tempo. Avete già lasciato like, avete già commentato. Andrei a giocare a uno dei giochi di calcio più belli degli ultimi 15 anni. FIFA 10. Ben... Tornati nel 2010 FIFA 10 Io non mi, ricordo, non mi ricordavo questa schermata iniziale Se posso dire la mia Avevo già fatto un video simile su PES 2008 E mi piace questa wave di fare i video sui FIFA vecchi Perché fa super ridere Allora innanzitutto io non mi ricordavo assolutamente Tutta questa schermata Ci sono un sacco di cose ficche Calcio d'inizio Team o pro Via pro club e country The season Che sinceramente sarà tipo la master league Manager mode Tournament mode Obiettivi Che cos'è? Ma guarda avevi tutte le cose Tipo vinci la lega Vinci Vinci, vinci, ma che ficata, e ti dai punti che formazione è, oddio vabbè andiamo a giocare, ho capito, tra l'altro questo è il FIFA dello scudetto perso della Roma contro la Sampdoria perché questo FIFA uscì a novembre 2009, la Roma nel 2010 perse lo scudetto contro la Sampdoria quindi faremo Roma-Sampdoria e distruggeremo Pazzini, perché il 25 aprile del 2010, se non ricordo male, era pochi giorni prima del mio compleanno, pensate che era un anno in cui io avevo l'abbonamento in Curva Sud, sono andato ad ogni partita, ovviamente da Solo con i mezzi pubblici da tivoli allo stadio Olimpico. L'unica partita che non ho visto allo stadio fu Roma-Sabdoria: doppietta di Pazzini. La Roma perde lo scudetto. Mio padre mi dice, vabbè, non piangere. Non è la cosa più importante. Io risposi a mio padre: ah no. E allora, trova trovamene un'altra che è più importante, dai. Ancora sto aspettando la risposta di mio padre. Roma-Sabdoria, facciamo. Ah, ma guarda, ti dice anche: anche la Sabdoria come può giocare? Giocherà con una formazione offensiva. Userà un, un attaccante di supporto per creare le chance nei buchi. Custom team styles. Ah sì, ma poteva una cifra. Di roba, ma vorrei fare il team management. Eccoci, la Roma si schiera con Lobon. Latti, non c'è Motta Mexes. Quan Rise, <ride> oddio, che bello! Daniele De Rossi, David Pizzarro, Rodrigo Dadei Guberti. Menestotti, Guberti, sul serio in panchina abbiamo Doni, Sisigno, Brighi, Vucinic, Battista, Giulio, Sergio, Pipolo, Artur, Andreolli, Andreolli, sì, come Andreolli, Cassetti, Burdisso, ah, altri, Tonetto, Antunes, Estoyan pit per rotta cerci greco fati bello fati non anzu, esposito caca, virga zamblera <ride> che fine ha fatto zamblera allora intanto metti doni al posto de lobont metti vucinic al posto dei guberti perché fai menes vucinic da dai va bene Pizzarro de rossi va bene risequam exes motta non mi piace metti sisigno questa è la formazione secondo me può andare let's go prendiamoci questa rivincita del 2010 lo stadio olimpico è gremito proprio come quel giorno Tissone, guarda che che fa? Ci sono i plot... I ricordi andati della passata stagione. Madonna Filippo, c'è solo un difetto. Te chiami Filippo. La Roma scende in campo per prendersi questo scudetto dell'anno 2009-2010. Tanto sapete che succede, no? Anche pazzini, pia e segna. Ah, raga, ma che cos'è? Ma posso dire una cosa? Ogni volta che gioco a questi giochi... Madonna, ma si muove una cifra la telecamera. Ma perché? Noi vogliamo questa vittoria Ma che dite pazzi Attenzione alla Sampdoria che è fortissima Raga, guarda che non è una partita semplice Ogni volta che gioco a questi giochi mi emoziono sempre di più Ci avete mai giocato a sto gioco mo? Io non ricordo io che ci gioco Però ci ho sicuramente giocato Palla corta a Quan da Doni La coppia brasiliana Minchia il radar è orribile Posso dire che il gameplay... Ma come... Madonna rise Ok si corre con quelli sopra perché ho capito Guardalo Ma che fa? Eh ma la Sampdoria chiude eh che fischia? Ah, tra l'altro, nelle opzioni puoi togliere l'arbitro Ma che ha fischiato? No, Filippo! Filippo, ma che hai fatto? Ma, ma che vuole Antonio Cassano dal... Di ma com'è? Ma che è rigore? Ah sì, ma che espulsione è? Un rischio incredibile della Roma Eh, ma la tensione si fa sentire... <ride> ma perché? Hai ah, è rigore? È un olimpico gremito quello che. Ah Voglio spaccare lo schermo. Non lo farò. Mi limiterò a bestemmiare dentro di me. Il capitano da lì tira. Oh, mica male. Pucinich, lo vede. Adesso gli faccio 140. No, raga, è veramente impossibile. Lo massacro, lo massacro. Lo massacro, vi giuro, lo massacro. Non può cadere. Non può cadere. Ma c'è il capitano! È incredibile, secondo me, che noi giochiamo a questo videogioco da così tanto tempo. Non sono molto d'accordo sul fatto che FIFA sia sempre uguale, cioè compri sempre lo stesso gioco. Non è vero, sì. Eh? Proprio diverso ogni anno. Guarda questo che sta facendo. Gioco più forte. Frate, è contropiede gigante. Aircap. Madonna, Aircap! Che si era inventato? Un cazzo e niente in realtà. Cioè, da questo FIFA, secondo me, è iniziato un po' il declino di PES. Rodrigo! Rodrigo! Fallo Godo come un bastardo Bene Secondo me il problema di FIFA Non è che il gameplay è sempre uguale Secondo me il problema di FIFA È che Sembra sempre uguale Quindi la gente si sofferma su sull Sulle basi Poi ovviamente Secondo me è anche molto difficile Fare un gioco Sullo stesso sport ogni anno E, e pensare di farlo diverso Cioè ce la fanno i titoli come Assassin's Creed Non vedo come ce la possa fare FIFA dai, ma che cazzo fai? Poi ovviamente è una cosa che mi spinge Un po' di più a giocare a questi FIFA vecchi. sono So i giocatori Nel senso frate Er capito. Capitano, è mer Capitano, ma se può non fare le skill, io ancora non ho capito. C'è un delay nei comandi che non vi dico. Daniele De Rossi fondamentale, John Arnerise. Cioè, ma che squadra è? Guarda qui come uscia. Madonna, sì, come siamo usciti, Jeremy Menez. Mercapitano Capitano, ma è irregolare. Era regolarissimo. Boom, fallo rosso. Regolare, Mexes può ripartire, Vucinic Parti. Che okay, la palla è un po' lenta. Menez, Menez, Menez era un giocatore, ragazzi, incredibile. Vedete il vostro giocatore? Il capitano? Vedete il giocatore, il vostro giocatore preferito di, que di quegli anni Diciamo del primo decennio degli anni zero O c'ho a Pizarro che non è un difensore John Arne decide di non saltare Una finta mai vista, in due su di lui però Juan, ferma tutto Andare Rodrigo, al centro c'è Vucinic Mirko, è il capitano, è il capitano di prima Torca troia, zi, che stecca Oh, oggi è il cazzo quando non mettono le carte Perché Totti è sponsor the PES Ma sti cazzi Poi non è più sponsor PES FIFA, vuoi mettere la carta del capitano, ma quanto ci metti? Sì Maradona Mo vabbè vabbè Vabbè che FIFA 2010 E non abbiamo giocato giocare però la difficoltà non è bassa. Cioè, è difficile di... giocarci. Pazzini. Bou! Stupido. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per la Roma Godo. Poi dopo quell'esperienza lì io non andai mai più. Cioè, no, mai più lo so. No. Non, non... Cioè, l'unico abbonamento che io ho avuto fu quell'anno. In curva. Da solo. Sì, da solo è stato incredibile. mi ricordo quando l'ho comprato. Che quando l'ho comprato, mi ho detto: Ma uno, sei sicuro? Ho detto: sì. Che cazzo me ne frega, fratello? Primo giorno di curva. Ovviamente la curva come funziona. O... Attenzione qui che. O come funzionava perlomeno Adesso non, cioè, non so a quali sono i funzionamenti. Però ero arrivato lì. Sono andato al mio posto. Ignorando il fatto che là il posto non lo rispetta nessuno, no? Quindi mi siedo al mio posto. Un tizio mi si avvicina e mi va. Oh, qua ci sono io. E io gli dico, va bene, er Aspetta, che Mirko, Mirko, sta a fare del secolo. Dai. Peccato. Mi guarda e mi fa. Ah, ragazzi, ho è una giungla. Infatti, sono andato un po' più in alto e chi si incula culo. L'unica cosa che non mi piace della curva sono ste cose. Sì. Ma che cazzo fa? L'ustradia la... è una giungla. Ma che sa di stai sta a vedere la partita, frate? Non sai incrina, non sai nessuno. Ce la lascia perdere. Francesco per Mirko. Oddio. Eh, si era inserito benissimo. Jeremy. Jeremy, sei velocissimo. Eri un missile. Com'è possibile? Frè, non subimo go, eh. No, oh! Capita! Ah, oh, no, è già. Tutto fatto Jeremy raga Poi mi sa che dopo quell'anno Jeremy andò al Milan nel 2011 Che giocatore Che a coglione Io ho un problema con questi giocatori di quest'epoca Perché io ogni tanto penso che De Rossi C'ha ancora 25 anni capito Quando vedo De Rossi penso Ma perché non gioca più a pallone Però nella mia testa Io sto fermo qua raga Cioè questo è il mio problema Francesco per Jeremy Jeremy sei velocissimo Jeremy un campione Water Arvolo Cup Arvolo Cup un gol straordinario Stava per uscire Dal piedi del capitano Se uno sviluppatore Prendesse la base di questo gioco Potrebbe migliorarla Per creare un nuovo FIFA Secondo voi No frate Tipo questa no L'aggancio automatico Perché non c'è Occhio sì, che sta marischia, marischiava frate Però il gioco nettissimo Gli arbitri erano un po' più violenti Se posso eh Prendevano delle decisioni Un po' più coraggiose E soprattutto Mi piacciono molto di più I replay di quest'anno Cioè com'è possibile Che trovo più realismo qui Che nel 23 Com'è possibile No è partito Cassano Lo devo uccidere ha fischiato Affis Sì ma stava in piedi Ma come rosso Però Non ha senso Ma stava in piedi ma ha simulato Noi vogliamo questa vittoria Comunque la cosa migliore di questi giochi vecchi eh, Rimane PES 2008 Come ho detto nel video che avevo fatto tempo fa Con le mod Perché c'erano tutte le mod in HD Col commento di carezza. Fatte <ride> Fatte dalle persone eh? Cioè fatte dagli utenti Erano una figata atroce Ma i giocatori non si stancano su questo gioco? Aircap. Oh, madonna il capitano c'ha un controllo di palla insensato raga. Oh primo calcio d'angolo Vediamo un po' Non c'era la freccetta frate E io come capisco Meraviglioso era, lo era No, tutti in avanti Fuori gioco era No, frate, fuori gioco Madonna, come godo Ma era fuori gioco Non ha fischiato il fuori gioco Il match dovrebbe essere praticamente finito La Roma la porta a casa Un passo importante Verso lo scudetto al sedicesimo minuto Rodrigo da Dallas Block la porta a casa E rematch rematch new teams match facts cos'è? Ah le statistiche ok niente di che Vedi ti salvo il record questa è una figata secondo me Va bene ragazzi vi saluto qui è stato un bel viaggio nei sentimenti Siamo quasi nel 2023 tornare nel 2010 fa sempre piacere Che sembrano tanti anni fa ma in realtà io nel 2010 avevo 18 anni Capite bene che non è un gioco della mia infanzia è un gioco della mia adolescenza Perché quando giocavo a questo gioco magari avevo la vostra età che adesso state guardando questo gioco noi comunque ci sentiamo forse dopo domani Dovrei riuscire a mettere un altro video randomico Poi da settimana prossima si, si spacca tutto ragazzi Non avete idea Si disintegra qualsiasi cosa Poi da inizio 2023 qui sul primo canale dappertutto Ve lo giuro Noi comunque ci sentiamo appunto dopo domani Spero che abbiate passato un buon Natale In caso non riuscissi a caricare nessun altro video In caso questo fosse l'ultimo dell'anno Vi ringrazio per questo anno Noi ci sentiamo alla prossima Ciao